Eccoci all'interno della nostra classe, questo come vedete è il nostro Pippo Verdi, esaminiamo un attimo la home page, innanzitutto controlliamo eh, di avere la lingua giusta, se dovete cambiare la lingua perché la vostra interfaccia è comparsa in inglese, spostatevi a destra e cliccate su lingue e scegliete italiano. Eh, esaminiamo l'interfaccia. C'è un menu in alto, una, se una sezione a sinistra, una sezione a destra e una sezione centrale. Eh, allora, la sezione centrale è un poco come Facebook, vedrete i messaggi più recenti. Eh, questo è interessante se voi avete più di una classe, noi in questo caso abbiamo solo la classe che ci è servita per iscriverci, quindi vedremo solo al momento solo i messaggi della classe. A sinistra troviamo il, il nostro avatar, da qui oppure da qui cliccando io posso cambiare la ehm, l'immagine del profilo. Cliccando su aggiorna foto avrò la possibilità o di caricare un'immagine oppure di scegliere una delle immagini eh, messa a disposizione di Edmodo. Torniamo alla Home. Questi tasti in alto nel, nel menu in alto ci permettono di muoverci velocemente all'interno della piattaforma. A sinistra troviamo due cose importanti. La prima è l'elenco delle mie classi. Quindi cliccando qua io posso entrare nella mia classe e scrivere alla mia classe. Eh, torno indietro, qui sotto c'è il codice che eh, posso consegnare al genitore, se così raccomanda il docente, di modo che il genitore possa eh, entrare a comunicare con gli insegnanti e vedere quello che succede, eh, i voti eh, presi dal, dal proprio figlio e dalla propria figlia. Ehm, qui a destra ci sono i lavori, compariranno i lavori in scadenza, ovviamente adesso non ci sono e, e si può passare velocemente all'agenda, al planner è la nostra agenda che però si trova anche qua c'è un po' di ripetizione, no? perché questa è la home, queste sono le mie classi io posso eh, entra eh, vedere facilmente le classi da qui, se eh, oppure da sinistra come vi ho già mostrato, l'agenda è questa, eh, qui si vedono praticamente tutti i lavori in scadenza ma posso anche io impostare eh, degli appuntamenti che mi interessano e che non sono collegati alla classe tramite questo, questo link eh, lo zainetto è uno spazio per le mie risorse, qui io posso, questo è uno spazio privato che, vedo solo, che vede solo lo studente, qui dentro io posso riporre i file mandati dall'insegnante o i file che mi creo io, che sono in lavorazione, i link che mi interessano, posso anche collegare questo che è una specie di magazzino, è uno spazio che serve per me, posso collegarlo anche al mio account OneDrive o al mio Google Drive se ce l'ho. L'area dei messaggi, e voi non vedrete la prima volta né questo nome né questo spazio, vedrete tutto bianco qua la prima volta, questo serve per comunicare privatamente, non ai vostri compagni di scuola perché non si può fare questo in modo che non è propriamente un social ma è uno spazio didattico, eh, si può eh, parlare eh, privatamente con i propri insegnanti il che può essere utilissimo in caso di problemi, necessità. Per scrivere un messaggio si clicca sulla matitina, qui si scrive eh, il nome dell'insegnante, in questo caso l'unico insegnante che noi abbiamo. Attenzione, il messaggio si scrive qua sotto ehm, e comparirà nello spazio centrale. Se io dovessi allegare qualcosa, basta cliccare qua, si apre una finestra che mi permette di allegare qualcosa dal mio eh, computer e, ciò che viene allegato comparirà qua a destra Qui questo è lo spazio dove compaiono tutti i file allegati eh, in tutte le nostre comunicazioni mentre in mezzo compaiono i messaggi per uscire dal nostro account basta cliccare sull'avatar e cliccare esci Grazie per eh, l'attenzione e alla prossima!